www.marizopoli.it oggi parliamo di credito per i giovani sì, fino a 25 mila euro già. è uno strumento messo a punto dalla presidenza del consiglio dei ministri per consentire ai giovani la propria formazione quindi i giovani privi di mezzi finanziari sufficienti per intraprendere un percorso di studi il fondo si chiama fondo per il credito ai giovani fino a 25 euro per la propria formazione Quindi Viene erogato in rate annuali di importo variabile dai 3 ai 5 mila euro. Il prestito va vale restituito in massimo 15 anni a partire dal trentesimo mese dopo aver ricevuto l'ultima rata. Come si può richiedere questo prestito? Si può richiedere tramite la carta Giovani nazionale nella sezione istruzione e formazione. Una volta accertati tutti i requisiti vengono erogati direttamente dalle banche convenzionate che hanno aderito all'iniziativa. Come si può, come a chi è rivolto, come si può accedere a questo fondo gli studenti che con voti superiori a 75 centesimi per il diploma di superiore oppure per 100-110 per il voto di laurea che possono anche attestare di essere iscritti a un corso di laurea e aver superato almeno la metà degli esami previsti nel piano di studi fino a quel momento. Vi riporto qui poi il link a Giovani2030 e che riporta la notizia e le modalità di poter accedere a questi fondi per la formazione. Quindi un piccolo clip di educazione finanziaria ma sostanziale per i giovani e per la propria formazione. Alla prossima!